Cadrà una pioggia così poca che giusto due gocce. Ma chi se ne accorge, chi si bagna, sta senza la scorcia, compra un parasole e ci si rifugia, all'ombra all asciutto all'asciutto almeno avvantaggia, coloro felici se il cielo scorregge Gli ombrellai dal cuore di ghiaccio sembrano andare col tempo all'inverso il bel tempo non paga del resto strano amar, le tempeste all'opposto detestare climi di luglio e di agosto miti temperati come mine di mattite freschi venti mattutini muti mutano mette confini esci fuori e per fortuna si piove con la luna più veloci delle chiocce delle chiocce le si affrettano al piazzar cartelli a prezzi snelli corre il suolo sopra e sotto da chi lavora già alle 8. Contro ogni previsione il cielo si è guastato. Non ha rispettato i patti col meteo che aveva annunciato un giorno limpida la notte ricca di stelle. Poche nuvole accanto al sole, giusto due per farne i boccoli. Cadde una goccia, così tanta che vale due piogge Ma chi se ne accorge, gocciola al buio e sto senza una torcia I sensi li ho cesi e mi fanno da miccia Ma i freni li ho persi e non cerco pelliccia Non sentendo freddo la pesi alla gruccia Senza badare al di che si accorcia mi cruce ancora più protesto Non ho uno spiccio e fare non posso La fame se manca la mancia del resto Che la sera spero di spolparmi un osso Qualcuno che mi ami e che mi chiami i miei familiari Fossi agli ultimi richiami e sale in mani Salvate mi lascio il mondo per la luna Con un viaggio di fortuna All'atterraggio una scritta sul petto Rianimami Esalami E in fretta a terra riportami Fallo Riportami in vita se Fiatar non è troppa fatica. Mi è voluto veramente, vivo già una volta. Forse che ora non ti servivo più. Ascolta, ho oh fede mi fiderò di te. Ma adesso vorrei rivedere i mi miei cari al più presto. Mi è voluto veramente, vivo già una volta. Forse che ora non ti servivo più. Ascolta, ho oh fede e mi fiderò di te. Ma adesso vorrei rivedere i mi miei cari al più presto. E Venne giù un acquazzone che il sole ancora non vuole parlarne per la commozione per mesi resto solo e fu un periodo di bui che ogni sera calava e Dio calavo con lui. E venne giù un acquazzone che il sole ancora non vuole parlarne per la commozione per mesi restò resto solo e fu un periodo di bui che ogni sera calava e Dio calavo con lui. E cade una pioggia che i tetti cercavano appoggio, ma chi se ne accorse? Eh? E cadde una pioggia che i tetti cercavano appoggio, ma chi se ne accorse chi reggeva quel peso e pianze?